Ciao ragazzi, come va? Spero bene, io sono Letto Tecnica te e oggi andremo ad unboxare queste punte, eh, diciamo, queste punte da fresa per la nostra fresatrice. Nulla, praticamente qui ci sarà un sigillo che io ho già tolto e un altro sigillo sarà di qua. Andiamo a tirare fuori le nostre punte. All'interno troviamo le istruzioni con le garanzie e tutto il resto, se a noi non interessa. E qui andremo a trovare le nostre prese della, eh, della Parkside per la fresatrice. Ragazzi, prima di farvi vedere queste prese, vi ricordo che ci sono in basso in descrizione i link eh, con affiliazione Amazon per quanto riguarda le mie prese, eh, se volete acquistarle a voi il prezzo è uguale, a me arriva una piccolissima percentuale nulla praticamente andiamo a guardare queste frese si aprono così e si chiudono di così hanno un piccolo gancetto andiamo ad aprirle ecco qui troviamo una protezione su di esse e queste sono tutte le frese sono tutte con un gambo da 8 e vanno bene per la fresatrice della backside di cui vi lascio sempre in basso vi lascio praticamente la sua eh, descrizione, ecco il suo unboxing e recensione e ragazzi io direi che queste frese sono anche abbastanza sistemate come tipo di frese, cioè io le sento affilate in mano L'unico modo sarebbe provarlo a provarlo lo vedremo in un altro video ovviamente e, ragazzi io l'unica cosa che ho da dirvi è che queste frese sono fatte bene diciamo abbiamo quasi tutto il set completo di frese. Possiamo fare praticamente tutto dalla levigatura, ecco che così, alla fresatura vera e propria. Inoltre è molto carino il fatto che si possono alzare ed estrarre e rimettere poi dentro e poi abbassare non vedo eh, ah no c'è cioè il chiavino sta dietro c'è cioè anche il chiavino per stringere le nostre frese i cuscinetti sopra le nostre frese magari se riuscissi a tirarlo fuori così bene interastato che non riesco più che altro mi si piega in mano ma non riesco a tirarlo fuori proviamo con un cacciavite se non la rompo prima ecco ecco qui la nostra piccola chiave a brucola per stringere le brucole su di esse ecco vedete si inserisce e si stringono le brucole ovviamente al momento dell'acquisto vi consiglio di stringere tutte le brucole e testarle una ad una se sono strette bene perché in caso non sono strette bene scappa la mano e finite che rovinate un pezzo di legno ecco ho una lavorazione l'ha rovinata una lavorazione quindi sarebbe davvero un bel peccato Niente, rimettiamo qui al suo posto la chiave. Io direi che questo set lo proveremo in un altro video. E nulla, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Mi raccomando, passate in descrizione per vedere altri set simili a questo.